Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane nan senza lievito, è un, un tipico pane indiano, il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora, gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt greco, un pizzico di bicarbonato e il sale, diamo il via alla ricetta, mettiamo all'interno del boccale la farina, il sale carbonato e lo yogurt. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo impastare per 4 minuti a spiga. L'impasto è pronto. Lasciamolo riposare all'interno del boccale per 30 minuti. Trascorsa mezz'ora, preriscaldiamo il forno a 200 gradi e andiamo a formare il nostro pane naan. Prendiamo l'impasto, lo posizioniamo su un piano di lavoro Infariniamo leggermente, impattiamolo bene, adesso andiamo a dividerlo in piccole palline, circa 6. A questo punto andiamo a lisciare un po' l'impasto facendo delle palline lisce. A questo punto stendiamoli con il mattarello. Una volta stessi posizionamoli su una teglia rivestita con carta da forno. A questo punto cuociamo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 10-15 minuti. Il pane nan è pronto. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane Nan senza lievito. Può essere utilizzato come sostituto del pane oppure aperto e farcito. Grazie e alla prossima ricetta!